Buongiorno. buongiorno a tutti, ciao Vanni buongiorno, vediamo se tutto funziona vedo, vedo del cielo eh beh sì, non volevo evitare il classico sfondo libri perché sapevo che ce ne sarebbe stato uno ma casa poi lo sposto i capelli del cielo un po' di, ti... un... eh... di contrasto, ora centriamo la inquadratura, più che altro ancora io non appaio, te mi senti? Sì, io ti sento molto bene, eh... ti sento bene, sì. Intanto mentre tu cerchi di capire come fare, perché io non ti posso aiutare direttamente, dico alcune cose a parte il salutare tutti e dire che... Giù però non ah. sei onesta. No? Ah, prego. No. No, no. Ma fammi capire, questo che vedo io sei tu, questo con i capelli e il cielo sopra? Direi di sì, però eh, si vede così male. Beh, io non senti... mi dico. Sei immobile, cosa che non. che non ti <ride> che è proprio. Aspetta, eh, magari provo a sentire. Dove? Scusate, scusate tutti, ma le partenze Perché? sono sempre compiute. No, no, aspetta. Vado a chiedere che si può fare... No, no, penso che sia un problema di tenuta della connessione. Mia. Avevo avuto lo stesso problema con, inizialmente con la diretta ah, dell'indirizzo. Quindi sono tranquillo. mentre che tu cerchi di risolverla. Io uh, dico intanto che credo sia stato lanciato appunto un il sondaggio... Uh, tipo... che panno, tutte le volte stessi <ride> dando problemi. Dove ci dai il cellulare? Alla finestra lì. lì? Questa è la cosa più importante. Quindi dicevo del sondaggio di oggi che dovrebbe essere nulla sarà più come prima che un mantra, diciamo che in, questo, in questi quasi due mesi sentiamo spesso, però vediamo che lo ne risconderemo secondo un'angolazione molto particolare e poi approfitto anche per dare l'informazione che domani eh, ci sarà un altro incontro di Marco Ottaviano eh, con Bianca La Terza sulla geografia economica europea, questo è il tema più ampio. E ho perso però nel frattempo Vanni, che è ancora diciamo che non c'è, e, aspettate mi dispiace molto ma eh, credo che abbia un problema di connessione vi dico qualcosa intanto di vanni santoni eh, vanni santoni è uno scrittore ovviamente lo conoscete ha pubblicato con noi diversi libri perché eh, l'incontro con lui per noi, per me in particolare è stato molto importante, è stata diciamo così, una finestra su un mondo che per motivi probabilmente anagrafici mi era abbastanza lontano e ha pubblicato, prima avevamo cominciato con un libro uh, su Firenze nella nostra collana contromano uh, che era appunto, uh, se fossi fuoco a direi Firenze ed era una, un libro molto particolare, perché era l'area la, la, diciamo, geografica del nostro umano, ma che Vanni risolveva come gli è proprio da un punto di vista puramente proprio umano. Cioè descriveva Firenze a partire diciamo, dalla sua geografia umana, molto interessante. E poi abbiamo fatto due libri che hanno avuto un certo, una certa diffusione, eh, presso un pubblico direi probabilmente gio più giovane ehm, che è, aspettate che cerco di rivedere se sto, sto riconnettendomi con Vanni che è uno, eh, il primo che abbiamo fatto è questo che vedete il... eccoci. Eh, eccoci ha funzionato eh? E tengo a dire che il, il setup con cielo e occhiali da sole è proprio per far contrasto a un caso alla terza e quindi si sa che il contrasto è il sale della buona narrativa, no? così è più interessante il video. Però se ve <ride> lo censuri vado dentro e metto dei libri velocemente. No, no, niente, tutti. ciao, ma non ho capito, quel cielo azzurro dove l'hai preso? È Nella terrazza, abbiamo <ride> questo incredibile benefit, che meno male perché altrimenti abbiamo una stanza a bastia. Comunque, effettivamente fa un gran bene vedere il cielo. Allora, no, andam, mi fa tanto bene vedere il libro e vederla la terza. Eh. Che era Il Muro di Casse, libro a cui, sono, che, a cui sono molto, molto legata per tante ragioni. Perché questa poi era un'iniziativa che Vanni ha inaugurato eh, di questa collana molto particolare che si chiama, che si chiama Solaris. Eh, a cui poi ha fatto seguire un altro libro, che è l'ultimo, che ha anche partecipato allo strega, che si chiama La stanza profonda. Allora, per entrare e smettere io di parlare, uh, questi due libri, uh, per chi li ha letti o per chi non li ha letti, parlano sostanzialmente di sottoculture cioè eh, della cultura rave e della cultura, eh, diciamo, e della cultura di, di, di, di, di tutti coloro che hanno giocato ai giochi di ruolo. Tengo a dire che entrambe queste cose mi sarebbero state per sempre sconosciute se non avessi incontrato Bagni, eh, Sono a leggerle due forme, diciamo, di separazione o emancipazione del mondo reale, in qualche modo, no? perché una è una come dire, è una forma diciamo di estroflessione, quindi di, di, di, cioè di separazione dal mondo, o se vuoi di emancipazione del mondo, creandone uno completamente eh, diverso e, e altro, come dice Vanni nel retro di copertina, perché sognare un quarto d'ora di celebrità se potevi prenderti 10 o 20 ore al centro dell'universo e questo era l'attacco della della, della quarta di copertina del muro di casse quando si parla di, di rave. L'altro invece è quella introflessa, intro cioè una reazione introflessa per la stessa ragione ed è il mondo dei, dei giochi di ruolo. Allora, La domanda, da questo punto di, diciamo, partendo da questi due spunti, è ma che cosa succede a, eh, a queste posizioni diciamo, che abbiamo appena descritto con i lockdown? Allora, intanto salve a tutti, grazie Anna per aver uh, retto il palcoscenico mentre cercavo sì. di collegarmi. E... Beh, intanto uh, si potrebbe um, cominciare il ragionamento mettendo in luce i punti in comune, che magari per chi non ha letto i libri non sono così evidenti, no? perché come tu hai giustamente detto, il rave party viene visto come una, un fenomeno decisamente estroverso, dionisiaco, mentre il gioco di ruolo, anche se ormai un po' il fantasy è stato sdoganato, era sempre visto eh, come un fenomeno estremamente introverso, c'era anche una vecchia battuta che diceva che il miglior metodo anticoncezionale è il Dungeons and Dragons, nel senso che se mettevi una scatola di un gioco di ruolo in una classe avresti avuto la certezza che poi nessuno si sarebbe accoppiato. E In realtà i punti in comune ci sono, anzi, il, eh, questi due libri sono nati proprio uno speculare all'altro a causa dei, dei punti in comune, che sono... Direi su tutto una eh, dimensione comunitaria. Si tratta di fenomeni nati dal basso, che sono stati inventati dalle stesse persone che volevano fruirne, quindi non sono stati imposti o, o venduti, e sono non competitivi. Cioè, In entrambi i casi eh, si, eh, ci si trova insieme per creare eh, qualcosa di, eh, di bello, che si reputa bello. Qualcuno potrà dire, ma... Eh, mh, rave che c'entra la competizione c'entra chi è stato in una discoteca tradizionale sa bene che la discoteca è un luogo estremamente competitivo yeah, certo. sia ha due norme sociali e basti dire che spesso c'è la selezione all'ingresso che si basa su come sei vestito o su chi conosci dello staff e poi all'interno c'è una eh, competizione eh, per la conquista della femmina e fra le femmine una eh, competizione per attirare l'attenzione dei maschi e eh, degni, che è di fatto anche una... il maschi Se posso dire, sì, certamente una caricatura si potrebbe dire del mondo reale: no c'è anche un tasso di violenza di testosterone eh, più elevato. Tutto questo nel rave, pur rimanendo la componente del ballo e della musica elettronica, eh, eh, scompare mentre nel gioco di ruolo, appunto, il profano di giochi di ruolo quasi sempre gli chiede ma chi vince. E il giocatore dice, no, non vince nessuno, l'obiettivo è raccontare una storia che piaccia a tutti e che diverte a tutti. Ecco, Credo che sia in questa eh, dimensione comunitaria eh, il nodo eh, concettuale in base a cui si può riflettere sulle sottoculture del lockdown, perché effettivamente sia i rave che eh, i giochi di ruolo si basano innanzitutto sull'incontrarsi, ok? magari in mille, in una industria smessa davanti a un sound system, oppure in 5 o 6 davanti a un tavolo, nella cantina o nel garage eh, di qualcuno. E' è chiaro che l'avvento del lockdown... Nelle li spezza. Io, mh, essendo... In contatto con entrambi questi mondi in modo molto stretto eh, perché ne ho fatto parte insomma del mondo del rave per almeno 20 anni e quello dei giochi di ruolo pure 30, si potrebbe dire a questo punto però poi questo, questo legame che si era un po interrotto a causa delle, eh, di un terzo legame quello con il mondo della letteratura che chiede un sacco di tempo e quindi il tempo per andare a sfondarsi per una settimana o giocare quattro ore ogni due giorni in cantina non c'è e quindi avevo più o meno eh, cassato entrambe le attività, ho mantenuto grazie a questi libri, perché chiaramente sia Muro di Casse che La Stanza Profonda, che hanno avuto un bel riscontro all'interno delle specifiche eh, comunità, eh, mi hanno permesso di continuare a restare in contatto sia con il mondo dei raver, che nel frattempo è cambiato molto, e sia col mondo dei giocatori di ruolo, che forse è cambiato ancora di più, perché eh, dal punto di vista dei raver direi che il tratto principale eh, che ha caratterizzato la free tech negli ultimi anni è stato un calo di politicizzazione, cioè ai nostri tempi. Il raver era più o meno, ma spesso più che meno, consapevole dell'atto eminentemente politico costituito dall'occupare un'industria un smessa quindi una vestigia della, della società industriale per svolgerci invece un eh, baccanale che rompeva la divisione fra tempo del lavoro e tempo dell'uasile insomma eh, mi esprimo con, in sociologhese perché effettivamente il rei ve lo chiede è così carico si dovrebbe definire un iperoggetto eh, sociologico e oggi questo c'è molto meno la dimensione edonistica, un approccio molto più casuale eh, mi sembra che si sia abbastanza eh, affermato, del resto è anche anormale che una sottocultura duri vent'anni eh, duri normalmente le sottoculture si distinguono in 5, quindi ha già fatto anche troppo. Il mondo dei giocatori di ruolo invece è letteralmente rinato perché i giochi di ruolo un po' di anni fa erano stati dati un po' per morti a causa dell'avvento dei giochi online eh, si pensava che fossero più o meno un trastullo del passato. E così come i giochi da tavolo anche questo parallelo è interessante invece chi va a lucca comics e games o a Lucca manifestazione del settore vedrà che i giochi di ruolo invece ne stanno uscendo tantissimi nuovi i giochi da tavolo ci sono persone che ne comprano escono dalla fiera con 20 30 scatole sono proprio rinati forse proprio perché il gioco online è un po' alienante chi gioca a World of Warcraft o ha giocato a Ultima Online o gioca ai nuovi giochi online sa che per quanto ci siano magari connesse migliaia di persone l'esperienza è un'esperienza piuttosto esclusiva, un'esperienza che richiede dei comportamenti ossessivi devi fare un sacco di punti di esperienza nelle zone a basso livello per poi essere competitivo in quelle alte insomma alla fine si scopre che tutti i giocatori di, ehm, di World of Warcraft vogliono smettere, sono, si sentono come dei tossicodipendenti. e già se ti fanno attività che la tua principale preoccupazione è smettere forse c'è qualcosa che, non, che va. non va e quindi sono, sono rinati proprio a causa di un bisogno di, di socialità condivisa e quando è arrivato il lockdown eh, ho visto proprio in diretta eh, cosa succedeva nei due mondi e bisogna dire che il mondo dei giochi di ruolo ha reagito, ha reagito meglio forse per delle mh, caratteristiche intrinseche perché eh, tutti i, i miei contatti nel, eh, nel mondo free tech ma anche nel mondo psytrance eh, si sono messi a fare delle dirette audio da casa, te improvvisamente vedevi questi salotti o queste camerette, anche molto eh, variabili come, eh, come setup, perché si va dalla casa di Astrix, che è un famosissimo DJ Psytrance, che ha una casa eh, prestigiosa, a una, alla stanzetta di, di un adolescente, e mettevano musica, il che eh, va benissimo, però ascoltarsi la Tecno o la Psytrance in casa, per me, boh, allora mi metto a fare delle flessioni, ecco, <ride> la musica <ride> che può soltanto accompagnare eh, un'attività motoria intensa, senza ballo non c'è rave fondamentalmente, senza comunanza, senza quella eh, creazione di una eh, unità eh, spiritualizzata, cioè di una nuova comunità estemporanea spiritualizzata Revy non c'è. Il gioco di ruolo invece ha reagito in modo differente e al punto che è arrivato fino a me. Un giorno eh, Massimiliano Sannino, che saluto, uno dei giocatori storici del mio gruppo, quello a cui è più o meno ispirato il gruppo della Stanza Profonda, e mi manda un messaggio dicendo «Oh, ma hai visto Discord? Noi ci si ritrova con questi ragazzi?». Io Discord, francamente, anche se seguivo Quel mondo non l'avevo mai sentito nominare. Mi sono informato, o meglio, mi hanno obbligato a informarmi e ho scoperto che con la combinazione di due... App, ah, in realtà diffusissime, che però appunto nel mondo di oggi è tutto diviso in nicchie è possibile che tu anche se segui quel mondo se non segui il suo sottomondo la nicchia successiva, cioè quella di chi gioca eh, stando ognuno a casa sua non le hai sentite mai nominare, che si chiamano Discord, che è una sorta di programma per una chat collettiva, diciamo in cui si possono anche condividere dei file e Roll20, che è invece una mappa interattiva condivisa in cui si possono disegnare cose o posizionare degli ometti, esiste una comunità in realtà di milioni di persone, ha scoperto che gioca online ma fra persone vere, cioè senza l'interfaccia di un programma come in un World of Warcraft, ma con Carta e penna simulate, e poi standola a parlare. E, e, e visto che, insomma, le serate uh, erano lunghe in lockdown, noi ci siamo. Io. Io stesso mi sono rimesso a giocare. Una sera, con grande sgomento della mia fidanzata, mi ho iniziato a attaccare dei fogli insieme. Ho cominciato a disegnare una gigantesca mappa di un luogo medievale, un po' in stile armata Barancaleone, una sorta di antica toscana Marche Umbria medievali, l'ho colorata con le matite, quindi dando subito una bella sensazione di regresso allo stadio infantile. E, e con quella abbiamo cominciato a giocare. Dunque, eh, reazione molto, molto diversa. Devo dire che sono rimasto stupito dal fatto che laddove l'esperienza del gioco online attraverso un programma, quindi del videogioco di ruolo online, è alienante, non mi è mai piaciuta, l'esperienza del gioco di ruolo, carta e penna online è piuttosto stupefacente, perché una volta che si è superato il primo blocco tecnologico eh, questo vale un po' anche per la didattica online vedo perché ho cominciato anche a fare eh, didattica online, ma nel gioco di ruolo visto che tutti concorrono alla creazione del campo immaginario è ancora più impressionante dopo un po' che si gioca su Discord e eh, Roll20 il gioco diventa uguale a quello che si faceva a casa e questo è piuttosto, eh, è piuttosto sconcertante perché adesso quando ripenso alle cose da fare, tra l'altro, giocheremo stasera. Quindi prima, mentre mi facevo la doccia, stavo ragionando. E, eh, temo di sì, sì. Anche per questo non bisogna giocare se li fai libri. Non stavo ragionando sulla diretta con Casa La Terza, ma stavo ragionando su cosa far fare ai giocatori stasera. Ma scusa, e... dimmi una cosa. Quindi questa, questo, questa cosa che stai dicendo significa in qualche modo che ci si sta abituando. Cioè la cosa che è sorprendente è che se si sentono le si se la televisione, le, le, le, eh, questa cosa della chiusura in realtà eh, riesce poco a chi è anziano cioè le persone più anziane in realtà sono quelle che escono di più perché in un certo senso lo stare fuori lo stare fuori lo stare fa, quindi avere una comunità effettivamente reale insomma che non, non hanno uno spazio su cui incontrarsi o, o, o comunicare nel caso invece dei più giovani anche si sente qualsiasi Uh, trasmissione si dice che i figli per esempio o le persone comunque più giovani hanno meno difficoltà a stare in casa in parte quello che dici eh, lo spiega perché al di là diciamo di queste due cose specifiche in ogni caso c'era già prima ci si abitava già prima un mondo che non è soltanto quello diciamo uh, che vede appunto il cielo azzurro come c'è uh, alle tue spalle e così ci stiamo abituando, stiamo cambiando in qualche modo modalità di, di, di, di vita. Oppure. Come è andata la domanda? Cosa ha vinto il sì o il no? Eh, non lo so, io non lo vedo. Non Dopo so. ce lo comunicheranno. Te lo io ho votato no, secondo no, me è tornato tutto uguale alla fine. E perché sono ottimista Beh, e non mi stupisce quello che dici perché è chiaro che fra le giovani generazioni anche specialmente quelle più giovani di me lo stare in casa era diventato il nuovo uscire no? c'era anche uno sketch in merito rispetto alla nostra generazione che comunque aveva abbastanza eh, la smania di uscire fuori quando avevo vent'anni insomma dovevamo uscire tutte le sere anche se poi effettivamente magari andavamo nel pub di, di provincia dove eravamo già stati volte, quindi forse sarebbe stato meglio stare a casa però era proprio imprescindibile eh, imprescindibile l'uscita oggi si esce meno, questo è un fatto che ovviamente è stato assecondato eh, dall'avvento di internet però probabilmente anche a dei cambiamenti più profondi, più profondi nei costumi e molta gente lo vedo, da, lo vedo da Twitter, ma lo vedo anche dalle persone che conosco, si sono buttate in una Netflix binge che non finisce più scusami, si ti sono... interrompo un attimo il 48% uh, si sì, ca cambia, il 52% no. Quindi c'è ottimismo tanto quanto il tuo, forse leggermente meno. Sì, o fuori, esatto. ho voglia di ottimismo, bisogna anche considerare sì, sì. quella cosa Va componente. bene, scusami, T ho interrotto, invece era interessante. Quindi se uscì, Io... a uscì a meno. Molti si sono buttati su un Netflix binge che non finisce più, cioè una serie dopo l'altra, una puntata dopo l'altra, anche 10-20 puntate al giorno e in questo modo effettivamente e la quarantena, la quarantena passa e ora tutti mi dicono di guardare Midnight Gospel io lo consiglio sulla fiducia perché me l'hanno consigliato persone molto competenti in termini di serie io non so se lo guarderò perché ho un po' paura di infognarmici. già perché io, non so voi, là dentro o cosa hanno detto gli altri di Casa La Terza io ho scoperto che il recluso, anche se sembra paradossale leggo meno e scrivo meno e è come se la mancanza delle contingenze che spezzano la giornata, poi mi rendessero molto più difficile fare attività che in realtà eh, dovrebbero essere più facili da fare a Ho letto davvero poco e per scrivere ho dovuto eh, utilizzare una sorta di eh, giardinetto comunitario che c'è qua e che per fortuna stando nella cittadella di Bastia dove c'è poca... Eh, pressione si può utilizzare senza troppa paura, naturalmente aggiornando sempre il foglietto che dice sono uscito per fare la spesa. Quello mangio. che dice è molto interessante, nel senso che è vero, la, così, si fa più fatica, uh, le, le attività che svolgiamo in realtà si nutrono di vita. Se viene a mancare la vita, quella proprio uh, nel senso più proprio del termine. Sembra che tutto il resto non si alimenta, no? anche quelle attività che. Uh, sembrano essere più diciamo, di pura contemplazione, ma in realtà evidentemente la, la mera contemplazione non porta da nessuna parte, Insomma, ci, vuole, ci vuole la vita Bella. vera. La prima cosa in assoluto che ho smesso di fare è stata la meditazione, istantaneamente, che era pure un periodo in cui la stavo facendo molto. Appena mi sono ritrovato chiuso, eh, proprio non ho più sentito nessun desiderio. Sarà che di mindfulness ce n'è anche troppa, visto che guardi, vediamo sempre le stesse cose. E, però dei cambiamenti e, e ci sono. Io Il cambiamento più significativo che ho registrato e che mi ha dato molto da pensare sul rapporto che abbiamo con gli oggetti, con la tecnologia e, e in generale col mondo, è stato un 3-4 giorni fa quando mi si è rotto il capo del computer. È una cosa da niente, però... Mi sono sentito presente quando Ronaldo, nella famosa partita, non il Cristiano Ronaldo di oggi, è il Ronaldo quello pelato di un tempo, eh, quello dell'Inter, quando si ruppe il ginocchio e vedemmo il crociato del ginocchio e vedemmo proprio in diretta che eh, si slacciavano questi eh, tendini, ma ancora eh, più impressionante era la sua faccia, no? perché essendo ovviamente una atleta professionista aveva perfettamente chiaro e cosa gli stava cosa succedendo. St cioè che anni se non l'intera carriera stava andando eh, giù e, e... Cioè, ovviamente la televisione perversa e pornografica ce lo faceva rivedere al rallenti perché il calcio usa il rallenti e quindi siamo visti molte volte questa espressione di, di dolore ecco, ora, fatte le debite proporzioni quando mi si è rotto il cavo sapendo che magari non sarebbe stato banale ottenerlo o farselo arrivare e... mi sono sentito esattamente come com Ronaldo cioè la rottura del cavo mi ha dato la sensazione di un eh, danno fisico alla mia persona no? di una menomazione ho sentito proprio un piccolo trauma, un senso di mancanza, un dolore molto intenso che è assolutamente ridicolo. Ho visto che si parla del capo del computer che poi per fortuna ho anche, eh, ho anche sostituito. E quindi sicuramente un po' più cibernetici siamo diventati, ma forse non, forse non nel senso buono. ecco, Siamo diventati più dipendenti dalla tecnologia, forse. Beh sì, anche perché quello diventa anche come dire del il canale di comunicazione verso l'esterno, cioè diventa effettivamente una protesi, no? una, una, un elemento di continuità con noi. Lo è già normalmente, cioè, se, se, spesso, se, cioè spesso, le volte, rare volte che capita in ufficio che uh, non c'è la connessione internet, sembra che uno non ci abbia potuto lavorare, il che è abbastanza bizzarro, non è proprio così, ma la sensazione che uno ha, visto che è sempre in continuità con qualcosa... Che sta da un'altra parte la, ce l'hai. Nel caso specifico di adesso è assolutamente eh, come dire, eh, ovvio, ma um, ti faccio una domanda, um, tornando a quello che dicevi: cioè eh, è difficile eh, scrivere o leggere mentre si sta chiusi, questo mi interessa molto, credo che sia ma guarda, intorno, prima di risponderti mi era venuta in mente una cosa mentre, mentre parlavi avevo letto un articolo qualche giorno fa che diceva che sono tornate di moda, sono tornate proprio in auge società che creano ambienti con avatar, non so se qualcuno ricorda Second Life era una sorta di realtà virtuale che andò di moda una decina d'anni fa e che i ci mangiarono l'esca eh, con tutto l'amo eh, al punto che la regione toscana investì qualcosa come 20.000 euro per crearsi l'ambasciata su Second Life nel momento stesso in cui Second Life non c'era più neanche mezzo utente e quella sembrava davvero una cosa del passato no? questi ambienti 3D un po' vaporwave in cui si muovono degli ometti simili a The Sims e invece stanno nascendo nuovi servizi di questo tipo è come se ci fosse un forte bisogno di immersività nel virtuale d'accordo? l'avatar semplicemente scritto con una fotina e un simboletto non basta più, il 3D torna bisogna vedere se poi questo rimarrà, oppure soltanto un momento, mh, frutto della, della crisi esistenziale dal lockdown. Che la gente ha bisogno di, in qualche modo, di vedersi muovere all'interno di uno spazio. Scrivere e leggere. Beh, e, mh... Aspetta un attimo, scusami, ti interrompo. Ci sono esatto. due messaggi interessanti. Che non so se tu vedi. Uno di Robby che dice: Io non, vole, non vedevo l'ora che un decreto imponesse alla gente di starmi lontano. Questo è un primo messaggio. <ride> Curioso e interessante. Un altro è di Antonia che dice: Ho dovuto buttare il Mac con tutti i, i dati l'altro giorno perché c'era finito so, sopra un termos di tè e mi sono sentita quasi come se avessi perso un amico, che questo Vabbè. è un po' Lutto. quello che dicevi tu prima. Eh, sono interessanti sì. questi messaggi, sia il primo che il secondo, perché come dire, stabiliscono, cioè ci dicono un po' qual è il rapporto che poi si ha. Uh, con, con, con questo strumento che, che diventa una specie di surrogato della realtà, no? Pronto? Non ti sento? Io non ti sento, tu, tu senti me? Non so cosa dire. Io non sento nulla, eh. Vanni? Vanni, tu mi senti? Vanni, non si sente. Non si sente. non si sente Ah, quindi ero io. Sì, eh, ero. Io non sapevo che fare, sì, no, ci cioè, sbracciavo in tutti i modi, ma non c'era verso. No, è che io vedevo io vedevo te bloccata e quindi ho continuato a parlare pensando che fosse il tuo essere ah. piantato, scusate. No, riprendo, okay. dicevo, eh, ripre riparto dalle domande fatte dai lettori. Eh, quello che dice il de speravo in un decreto mi imponesse di non vedere la gente, è vero che siamo diventati un po' più misantropi e che a volte questo nostro ci fa anche un po' godere oggi pensare a alcune giornate come quelle che facevo abitualmente quando magari c'era un libro eh, fuori il cioè, lavoro al giornale magari dovevo vedere dieci persone in un giorno risulta molto difficile. L'altro giorno ho avuto tre cose online quando è arrivata una persona che mi ha chiesto di fare la quarta l'ho subito rimandata al giorno successivo, no? un po eh, tutti abbiamo questa dimensione e viene da crogiolarsi nell'isolamento eh, in, in alcuni giorni e sul lutto per l'amico perso quando è cascato il ten nel Mac lo posso capire perfettamente, per me appunto eh, se un cavo vale quanto un ginocchio probabilmente l'intero computer vale <ride> <quanto> <ride> testato, <Guarda> un amico <ride> o, quanto, o quanto un amico e torno alla questione del scrivere e leggere, leggere sì effettivamente mi sono ritrovato molto poco motivato alla, molto poco motivato alla lettura Stranamente, perché io di solito, insomma, leggo tantissimo. Leggo anche 10-12 libri in contemporanea, alternandoli, mettendo uno al centro, invece, proprio buf, mi, è un po', mi è un po' passato. E eh, non è che le come dicono molti abbia sostituito, mi sono fatto mandare da amici e colleghi anche tantissimi ebook validi ma non si potevano comprare libri in libreria e boh, uno l'ho forse sfogliato, addirittura ehm, qualcuno mi ha mandato la fornace di Thomas Bernard che è uno dei libri di Bernard in, oggi fuori catalogo che io bramavo da tempo però in versione book proprio non mi ha fatto nessuna voglia ho letto due pagine e l'ho lasciato lì e la scrittura ancora, ancora di più però per me eh, la dimensione della scrittura è molto legata all'andare in biblioteca, se giorno, andare al bar, se sera, cioè tendenzialmente proprio per staccare rispetto all'ambiente casalingo eh, vado, vado in un altro posto. In realtà mh, apparentemente può sembrare la voglia di stare a scialarsela, no? andare al bar e bersi il cocktailino, in realtà è, è una simulazione dell'ufficio, eh, è un po' quella cosa che fanno eh, quel gruppo di scrittori di San Francisco, il grotto. No? Cioè hanno affittato un ufficio in cui vanno a timbrare il cartellino e poi ognuno scrive il suo libro. E hanno scoperto che così si produce molto di più. Ora con questo non voglio fare una celebrazione eh, del, dell'aziendalismo, però probabilmente il cambio... Dello spazio in cui si svolge eh, l'attività personale rispetto all'attività eh, lavorativa o quella pubblica, aiuta la produttività, almeno per me molto, tant'è che alla fine la mia scrittura l'ha salvata questo mini giardinetto, questo orto concluso in cui un paio d'ore al giorno posso ritirarmi e a quel punto eh, a quel punto qualcosa, qualcosa produco. E mi sembra di vedere dai colleghi scrittori che la stessa cosa è la stessa cosa per molti. E poi ovviamente c'è un'altra dimensione ancora, che è quella eh, puramente editoriale. Io Il mio eh, cuore in questi mesi è stato soprattutto dalla parte di chi ha rischiato di perdere il lavoro, perché molta gente in tutto il comparto culturale, e ormai neanche soltanto il comparto culturale, si può parlare di ristorazione, si può parlare di eh, settore alberghiero, ormai anche di Quello. aziende, insomma... Siamo di fronte a una grave crisi lavorativa che metterà moltissime persone in una situazione molto difficile, quindi in questo momento il mio pensiero principale va a questo, anche perché diciamo che l'Italia non è proprio una nazione campionessa nel creare ammortizzatori sociali, ecco, e ora ce ne sarebbe invece un gran bisogno. Ma eh, anche se magari visto da chi ha perso il lavoro o rischia di perderlo può sembrare frivolo, io sono stato molto del cuore anche a chi ha avuto un libro in uscita nelle ultime cedole, d'accordo, nel, nelle cedole del 5 o del 12 marzo, eh, perché effettivamente è stata abbastanza apocalittico non so, magari una casa editrice grande come la terza alcuni libri li avrà potuti sostenere o li può riprendere. Però chi ha avuto un, un romanzo in uscita per un editore indipendente il, nella scelta del 12 marzo, insomma, si è ritrovato praticamente a uscire, a uscire nel vuoto. Senti, tra l'altro, scusa perché parlavi del lavoro, ehm, due cose, due richiami a due libri. Uno, personaggi precari, eh, in cui tu affrontavi questa faccenda, le scrivevi in maniera in pochissime righe, diciamo così, del, del, appunto dei personaggi precari che, non, che, non, che lavorano in modo così estemporaneo. L'altra è l'ultimo libro che noi abbiamo ripreso eh, nella nostra collana Storia di questo mondo, che sono gli interessi in comune. Lì la cosa che mi interessa, è, siccome tu ti occupavi, diciamo così, della vita della, di provincia, insomma, della... Del modo in cui si, ci si, si sta insieme, che cosa si fa mentre in un posto che non è la grande città. Mi chiedevo se, eh, appunto, in adesso in questo periodo c'è una differenza nel, nel, nel vivere, nell'esperienza che si ha mh, di questo periodo tra la provincia e la grande città. In fin dei conti, mi viene in mente di pensare che la città eh, è vero che offre. Sì, in teoria molte opportunità, ma è anche un luogo in, poi in cui si sta forse più da soli, cioè si è più abituati forse a, un certo, a una certa chiusura. Non lo so, tu che dici. Il collegamento è sempre problematico. Mi sposto anch'io. Mi senti? Eh? Adesso si. Sì, no, sono era, era arrivata una chiamata per questo eh. si era bloccato. E ci siete? Sì, vai, sì. vai. Sì. Bene. No, allora, su personaggi precari ci torno un attimo per, per dire due cosette. Personaggi precari, visto il titolo, che poi era una butata, mi ha un po' messo, fatto finire a essere l'alfiere del precariato, un libro che, che è finita in un sacco di tesi, cose, quindi è diventato un po' un simbolo, però eh, in realtà nasceva, eh, per fare una riflessione Ancora successiva a quella giuslavoristica, potremmo dire, eh, perché eh, in realtà parlava della precarizzazione esistenziale, che è successiva. Eh. A quella, a quella lavorativa cioè una volta che si perdono gli appigli una volta che si potrebbe dire il crepuscolo degli idoli ha abbracciato anche il lavoro che era rimasto l'ultimo grande eh, faro attorno a cui si poteva facilmente definire un'identità no, mio nonno metteva Dot, Raj, Inge era una cosa che immediatamente eh, caratterizzava la persona insomma qualche pensiero eh, te lo toglieva e improvvisamente hanno tolto pure questo no? tant'è che personaggi precari parla eh, parla poco di lavoro, parla di atomizzazione, certo, certo. parla di, eh, del fatto che definiamo ormai quasi tutti e quasi più la nostra identità attraverso ciò che facciamo nel tempo libero rispetto a ciò che facciamo nel, eh, nel tempo del lavoro, parla del fatto che magari alcuni singoli momenti, magari irrilevanti, magari grotteschi, possono definire la nostra identità molto più di anni passati a fare qualcosa. E questa atomizzazione, boh, io francamente mi chiedo, il libro è abbastanza cattivello, un po' cinico, eh, forse perché ero più giovane quando l'ho scritto, io oggi mi chiedo quanto potranno tirare la corda, d'accordo? quanto mancherà prima che questa atomizzazione provochi una crisi sociale che abbia anche degli effetti, degli effetti di ribellione io mi stupisco in questi giorni, molte cose sono state interessanti. ad esempio a me ha stupito il fatto che nessuno ha detto neanche per, per semplice propaganda diamo più soldi alla sanità, no? perché questo sarebbe un modo facile, facile diciamo a prova di idioti in questo momento per guadagnare consenso, no? E tutti se ne sono guardati bene, come se fosse passato un paradigma tacceriano, lo potremmo definire, in cui la sanità è eventualmente una cosa da tagliare, oppure se proprio sei di sinistra, da lasciar com'è, non certo da, da potenziare. Oppure, ad esempio, io personalmente ieri sera, nonostante la volta prima, come tutti, avessi ceduto un po' al gusto eh, pornografico del blastaggio in diretta di Salvini e Meloni, non veder nominata la scuola... E nel discorso del Premier mi ha molto colpito, no? mi sembra che qua questa atomizzazione proceda a gonfie vele, perché dopo aver atomizzato gli individui, si procede a sbriciolare quegli ultimi presidi di reale dimensione, di reale dimensione pubblica. Venendo a ehm, e quindi socialismo o barbarie. Alla fine si torna lì, eh, francamente, se chiediamo. Mi stava per pungere adesso. Vedi, appena ho detto socialismo barbaria è venuto su. Eh, una... guarda, è inevitabile. Non si può più. <ride> e Venendo agli interessi in comune, eh, che, per il quale io ringrazio la Terza per averlo rimesso in circolazione, perché era diventato un libro eh, fondamentale, visto che, per me, è fondamentale visto che che Muro di casse e la stanza profonda sgorgano da lì, hanno dei personaggi in comune, in qualche modo forse sono delle risposte all'anomia della provincia che viene raccontata negli interessi in comune, d'accordo? E beh, Devo dire intanto che rileggere quel libro eh, a distanza di eh, dieci anni dalla prima uscita, ma in realtà quindici dalla, dalla stesura, mi ha dato molto da pensare. Mi ha dato da pensare su vari piani. E su un piano più personale... Eh, ho trovato una vena di amarezza che quando da ragazzo lo scrivevo non sentivo minimamente. A me quando, quando l'ho scritto a 25 anni mi faceva ridere tantissimo. E invece ero detto: Vai Vai, Questi stanno veramente fuori. Eh? Qualche banda di Happy. detto: Aspetta, erano i miei amici. Che calma. E. Um, questo però penso che derivi semplicemente dal fatto di aver 40 anni e non 25. E invece il dato più interessante e forse inatteso è un ribaltamento nell'altro senso, cioè i personaggi degli interessi in comune, sia pur vivendo in una provincia abbastanza degradata in cui l'unica cosa da fare è assumere tutte le sostanze possibili per cercare appunto un'emancipazione un o un'iniziazione inizia, un autogestita a una vita adulta che comunque non arriverà, in ogni caso vivevano calati in un contesto di benessere. Non erano neanche tutti borghesi perché il gruppo degli interessi in comune era un gruppo socialmente abbastanza trasversale in cui il Mella era figlio di un medico, comunque di un medico eh, di paese, non certo di un primario. Mentre ad esempio il Malpa o il Dimpe erano di classe operaia, working class, vivevano alle vele, alle case popolari di Figline Valdarno. Quindi, nonostante questo, c'era ancora molto benessere, cioè quello era ancora il Valdarno degli outlet, delle industrie. Era un Valdarno in cui si poteva eh, non avere una prospettiva, mette in campo un. Eh, grande critico eh, Cassadei che eh, mi ha fatto il piacere di presentare questo libro al eh, Pisabook Festival e lui ha notato una cosa interessante, l'ha messo in confronto con eh, i fratelli Michelangelo, il mio libro ultimo recente uscito per Mondadori, anch'esso romanzo puro e con degli elementi ogni tanto valdarne, si è detto che è cambiato molto fra questi due libri il concetto di destino, era vero, nel senso che eh, mentre I Fratelli Michelangelo, scritto da me oggi, racconta eh, quattro vite di persone che, ognuno a modo suo, in modo magari diverso o distorto, cercano in ogni modo di svoltarla, in qualche modo di dare un senso all'esistenza, di trovare una svolta economica, o professionale, o artistica, o sentimentale, ci cioè hanno letteralmente la bava alla bocca, invece i personaggi degli interessi in comune, ok più giovani, però vivevano in un, tempo, in un tempo sospeso. In entrambi i casi non esiste l'orizzonte futuro, nel senso che i ragazzi degli interessi in comune non si aspettavano di diventare adulti, così come sotto sotto i fratelli Michelangelo non credono che questa svolta possa arrivare perché ormai la congiuntura socio-economica eh, va in un'altra direzione, quindi se vogliamo in, in entrambi i casi sono contento di vedere che c'è stato ravvisato un, eh, una critica a quella grande truffa che è il concetto di meritocrazia no? che non tiene mai conto del fatto che eh, la vera meritocrazia eh, dovrebbe pesare anche la famiglia d'origine, dovrebbe pesare le opportunità il tempo a disposizione il reddito e la congiuntura socio-economica socio però nonostante questo è vero che i personaggi degli interessi in comune potevano vivere in un tempo sospeso e circolare che eh, reiterava se stesso, in cui eh, l'orizzonte non arrivava mai, ma si era in qualche modo sicuri eh, che da qualche parte c'era perché erano ancora calati in un mondo che era figlio di 40 anni di benessere. Questo è, questo è decisamente cambiato. Oggi, eh, probabilmente, quegli stessi ragazzi calati nella figlia Valdarno eh, davvero desolante in termini di opportunità del 2020 invece che del 1995, perché poi il libro si svolgeva anche un po', prima secondo me si comporterebbero in modo molto differente. Mm. Ma quindi come se dovessi diciamo, visto che credo che abbiamo esaurito abbondantemente il nostro tempo, come vogliamo chiudere? Che cosa Ma diresti? È... Perché effettivamente questa ultima cosa che dici, no ma non, non sto facendo, non voglio il fervorino, non sto pensando una cosa del genere, dico semplicemente eh, questa cosa del, del, del futuro, che è la cosa che credo condividiamo, insomma un'angoscia che in questo periodo ovviamente viene, perché uno fa fatica a capire come può andare, no? cioè come, come, come si può... Uh, che, che, cosa, che cosa ci aspetta in qualche modo? È un po' difficile da pensare, e al tempo stesso uh, mi rifiuto, diciamo, di, di, di, di, di, di, di, di, di della, la resa: non si può, non, non, si può fare, non ci si può arrendere, soprattutto non si possono arrendere le persone che hanno tutta la vita davanti. Quindi, eh, chi, come, come, come, come la vedi? Ma guarda, racconto una storia. Mh piccola tanto per ricollegarsi alla prima domanda e quindi chiudere il cerchio e andare anche noi in un tempo sì. circolare. E chi segue la mia pagina Muro di Casse avrà notato un piccolo cambiamento in questi giorni, solitamente in quella pagina che ormai tengo viva perché ha più di 29.000 follower, quindi sarebbe un peccato lasciarla andare e pubblico foto o video di vecchi rave e informazioni relative a quel mondo chi la segue sa che ultimamente ho pubblicato un po' di notizie per eh, parlare del virus eh, ad esempio il link all'intervista a Quammen che Francesco Disa ha fatto sull'indiscreto e sfatare un po' di complottismo perché avevo notato che fra molti di questi ragazzini eh, rave che seguono la pagina c'era un complottismo rampante d'accordo, una totale mm. eh ignoranza rispetto a determinate eh, dinamiche, anche ad esempio ecologiche, sì che si dice Friday for Future, i ragazzi ci salveranno. Insomma, perché molti di quei ragazzi non si rendevano conto che ad esempio l'effetto spillover potrebbe essere eh, causato dalla deforestazione, che l'inquinamento atmosferico potrebbe favorire la diffusione del virus. No, no, erano tutti dietro al 5G o a complotti ancora più balzani. A un certo punto andavano fuori che il Covid era un complotto di Bill Gates per obbligarsi a usare il telelavoro io ho alzato <ride> Però ho anche, mi sono anche detto, ok, qui è il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi a fare un po' di controinformazione, perché il problema mi sembra anche informativo e di fatto senza risolvere il nodo informativo mi sembra anche... È difficile auspicare poi che ci sia una un'alzata in piedi in senso buono o addirittura un avvento di una società socialista, perché se nessuno sa niente la gente crede alle cose più balorde. È come se fosse passato, e questo ovviamente non lo scopro certo io, l'idea di non fidarsi dei media però poi paradossalmente chi non si fida dei media si fida della prima minchiata che legge su Facebook. E questo eh, mi sembra un nodo che non noi che eh, a diverso titolo lavoriamo nella cultura, eh, dobbiamo prendere seriamente, certo. seriamente in considerazione, perché io sono rimasto molto stupito da questo, perché una volta il mondo Reisa, pur con tutte le sue contraddizioni, era un mondo in cui c'era un anarchismo più o meno militante che eh, attingeva a, proprie, a propri canali con, di controinformazione, quindi rifiutava sì l'informazione ufficiale, ma aveva i propri canali eh, anche eh, comunitari di eh, raccolta delle informazioni, che magari aveva una lista delle priorità completamente diversa da quella dell'informazione mainstream e magari anche discutibile, perché non è detto che quei problemi lì fossero proprio i problemi centrali, però se non altro eh, la contestavano in modo costruttivo offrendo un'alternativa. Oggi mi sembra che anche chi contesta l'informazione ufficiale sia in preda al al complottismo più becero e questo mi sembra uno dei nodi importanti su cui lavorare, cioè ri, eh, ricominciare a educare alla, eh, si potrebbe dire, critica dell'informazione, perché di fatto poi l'informazione nel suo complesso è un codice e mi sembra che sempre meno gente abbia gli strumenti per eh, utilizzarlo. Mi sembra quindi, diciamo così, maggiore competenze e una ripoliticizzazione, si potrebbe dire. Insomma, una, una, un riprendere confidenza con la politica nel senso nobile, proprio e originario del termine. Questo sarebbe... Beh, sarebbe bello, bisogna vedere se poi ci viene permesso. Io, insomma, appartengo all'ultima forse generazione che aveva provato a fare politica un po' più seriamente, dopo aver completato l'album Panini delle denunce degli sgomberi, dopo aver avuto un morto a Genova, ci siamo presi tanti di quei calci nel culo e abbiamo detto, vabbè, allora ci dedichiamo ad altro. Ecco, eh, vediamo che non risucceda osì, eh, Ma calmente. credo che sia più possibile, bisogna dedicarsi a questo più che ad altro. Eh, credo che esatto. sia Senti, chiediamo sempre un consiglio di lettura nella chiusura, diciamo, dell'incontro. Tu che cosa consigli di leggere? Beh, io in questi giorni appunto ho letto un sacco di Thomas Bernard, completando i libri minori, a parte quel fornace in ebook che non affronterò, però non so se Bernard, che è così ossessivo, eh, sia Sia adatto <ride> a da consigliare. Un libro che mi ha colpito molto e che magari può essere utile a chi ha bisogno di un po' più di speranza sono i diari di Killesum, eh, questa, si potrebbe dire, mistica, laica, poi deportata, che riusciva a trovare un seme di speranza anche quando c'aveva letteralmente la Gestapo dietro la porta. Questo mi sembra un buono, un buono spunto, visto che noi abbiamo la porta chiusa, ma dall'altro lato non c'è la Gestapo, quindi potrebbe darci, potrebbe darci un po' un po' di ottimismo. Poi un altro libro che sto leggendo, che ho cominciato adesso è La chiocciola sul sentiero dei fratelli Strugaschi e lo pubblica una casa editrice piccola, abbastanza nuova, si chiama Carbonio, che ha due collane una di narrativa fantastica, anzi direi di fantascienza e l'altra di saggistica filosofica. I fratelli Strugaschi sono quelli dai cui libri ehm, Tarkovsky ha tratto alcuni dei suoi capolavori come Stalker o Solaris parola che Anna Gianluca dovrebbe eh sì. qualcosa, visto che si chiama così la collana in cui è uscito eh, muro di cassa e la stanza profonda. E mi sembra una lettura molto interessante, anche per chi magari non mastica eh, fantascienza, per capire che molte cose che vengono oggi presentate come le novità più incredibili della nuova fantascienza, tipo il celebratissimo Jeff van der Mer, in realtà sono semplicemente la versione occidentale di quello che questi russi avevano già fatto una cinquantina di anni fa. Va bene, ti ringraziamo molto, ti ringrazio personalmente perché è sempre un piacere e ci sentiamo e poi, assai presto. Mio, viva Villa Sacchetti, viva Anna Gianluca, viva, <ride> sì, la terza, viva, <ride> viva Giuseppe La Terza, viva Editori La Terza, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltati. Ciao a tutti, ciao, buona quarantena. Ciao, come si salva? Ah, do, mi chiama Antonia un attimo perché sì. non so come fare. Devi semplicemente aspetti. Devi mettere fine. Eh, ok. E, e poi. Finirvi? No. Termina ora, sì. Antonia? Che... È fatto, termina ora.